Ciao a tutti! Cosa vuol dire che una parola è polistetica? Spesso nella lingua italiana abbiamo diverse parole che possono avere diversi significati. Ad esempio, la parola pesca può avere diversi significati. Abbiamo la pesca frutto, abbiamo la pesca come lottoria di beneficenza, abbiamo la pesca come attività di prendere i pesci. Una parola è detta polisemica quando ha diversi significati. Ciao a tutti, al prossimo video!